Cos'è la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale è una corte composta da giudici che valutano se le leggi dello Stato italiano sono conformi agli articoli della nostra Costituzione. Una legge che non è conforme agli articoli della nostra Costituzione viene abrogata, ritenuta nulla, perché non può esistere in Italia una legge che vada contro gli articoli della nostra Costituzione.